I carboni possono essere opzionali su una cappa ducted, perché per quello che vi dicevo, visto che la cappa è sempre posta eh, in espulsione con una canalizzazione, e quindi i carboni possono essere opzionali sulla cappa perché l'aria non viene ricircolata all'interno del laboratorio. Invece, su una cappa a ricircolo ductless, l'aria è sempre ricircolata e quindi deve essere sempre filtrata, a meno che non la canalizzo. Infatti, vi dicevo, questa cappa potrebbe essere canalizzata all'esterno, però non potrebbe in base alla tipologia di lavorazione, la fa sempre da padrone la lavorazione, man mano che andremo avanti sul chimico è molto più complesso che il biologico e vedremo il perché a livello di velocità, a livello di caratteristiche e quant'altro perché ci sono una marea di variabili che invece nel biologico si riescono ad uniformare vengono uniformate quindi che andiamo in Slovenia piuttosto che in America piuttosto che in Italia noi troviamo praticamente le cappe e potremmo fare le verifiche siamo già sicuri di quello che troveremo e quello che faremo e invece lo stesso laboratorio in Italia un laboratorio piuttosto che un altro, uno stesso laboratorio, una stanza piuttosto che un'altra, cambiando le tipologie di lavorazioni e anche di cappe, cambia tutto, cambia totalmente, non c'è più quella serenità di dire faccio una cappa secondo le norme X e vado avanti, questo ve lo introduco, poi dopo lo vediamo tutto bene nel dettaglio.